Per l'alimentazione umana nella sede degli amici di Beppe Grillo Taranto l'incontro su fruttarismo sostenibile al centro l'idea di un'alimentazione alternativa sostenibile anche in tema di costi di produzione e impatto ambientale solo la conoscenza e la curiosità hanno detto gli organizzatori possono fornirci la consapevolezza della libertà di scelta ai nostri microfoni Fabrizio Trezda. La diffusione del, del fruttarismo, eh, perché eh, abbiamo, insomma, ci siamo dati questo compito eh, liberamente? Perché riteniamo che la frutta è l'unico alimento idoneo alla specie umana, così come eh, anche l'anatomia e la fisiologia comparata dimostrano che l'uomo è un animale tropicale e fruggivo, cioè tropicale in quanto il suo habitat specifico sono i tropici e eh, il suo cibo specifico invece è la frutta. Eh, perché è importante? Di frutta, eh, per almeno tre motivi, uno eh, dal punto di vista della salute, uno dal punto di vista etico, e uno dal punto di vista ecologico. Per quanto riguarda la salute, è, eh, essendo l'unico alimento idoneo eh, per la specie umana, eh, è l'unico che può eh, nel tempo preservare dalla, eh, dalla comparsa di qualsiasi patologia. Eh, dal punto di vista etico perché non commette violenza su nessuna forma vivente, sia animale che vegetale, dal punto di vista ecologico perché è la, la produzione di frutta il Impatto ambientale rispetto alla zootecnia e all'agrotecnia. Eh, infatti, eh, sia l'agricoltura che l'allevamento di vegetali e animali occupano più del 90% delle terre emerse e costituiscono, sin dai tempi remoti, la più eh, importante fonte di inquinamento e distruzione del pianeta. Questo perché dobbiamo produrre un cibo che in realtà in natura non esiste.